Pronti a combattere con qui per vincere, con i miti raggiungibili. Chi difenderà la mia vecchia, Ciao ragazzi e bentornati a. Eh, no, no, no, aspetta un momento. Ma questo lo diciamo noi! Beh, eh, oggi ci sono anch'io e speravo di lanciare io la puntata Sapete cosa possiamo fare? Possiamo lanciare la puntata tutti e tre assieme Va bene, ci sto, ottima idea, allora si parte Ciao ragazzi! E bentornati ad una nuova puntata del... GORMITI, Gormiti SHOW! Nella puntata di oggi, come avete già potuto notare, abbiamo un ospite Sì, oggi è venuto a trovarci il nostro carissimo amico Edoardo Ed è anche un super fan dei GORMITI mm -hmm. Ciao a tutti! Edo oggi ci aiuterà a condurre lo show ma soprattutto giocherà con alcuni personaggi molto molto belli. Sì, ma prima ti facciamo qualche domanda, così i nostri amici da casa ti possono conoscere meglio. Sei pronto? Sì. Parto io. Per prima cosa, quanti anni hai e che classe frequenti? Ho dieci anni e faccio la quarta elementare. E pratichi qualche sport? Sì, scherma. Wow, wow, che bello! E da quanto la fai? Due anni. Sarai, sarai bravissimo! <ride> Fammi pensare, io in quarta elementare... Um, giocava a basket, calcio e poi facevo... Anche anch'io facevo basket sì. e anche danza. Wow, ti faccio una domanda. Qual è? Tento a rispondere. Il tuo gormita preferito, non dire titano. Lord Carrion. Sì, è il mio preferito. No, ma, ma non ti piace Lord Titano? Basta con questo Lord Titano. Eh, basta. No, ma, vabbè, cambiamo argomento. Eh, meglio. Ti piace guardare i cartoni dei Gormiti? Sì, moltissimo! Oh, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono che trovate il cartone dei Gormiti tutti i giorni in televisione: allora, su Rai YoYo alle 20.40, su Rai Gulp alle 7.45, alle 15.35 e alle 18.00. Ma sapete che c'è anche una grande novità su Netflix! Wow, è incredibile! Potete trovare la prima stagione dei Gormiti su Netflix! Edo, e tu conosci Netflix? Sì, è una piattaforma internet dove posso guardare quello che voglio e quando voglio. Mamma mia, sempre ma sempre paratissimo! Ma giustissimo, fatti il 5! Allora diciamolo anche ai nostri amici, se anche voi avete Netflix, mi raccomando, digitate Gormiti la prima stagione, così potete vederla ogni volta quando ne avrete voglia, giusto? Potete sì. trovare tutte le 26 puntate! Ma ragazzi, andiamo avanti perché dobbiamo mostrarvi una cosa davvero bellissima! Vai, non vedo l'ora! Wow Giada, cos'hai lì? È una primissima stampa in super esclusiva del Panini Magazine. Ma è quello che troveremo a breve in edicola? Sì esatto e ci saranno tantissimi contenuti gormitici. Fa vedere guarda un po' che colori ma è bellissimo una cosa però la possiamo anticipare nostri amici questo magazine uscirà tra fine marzo e inizio aprile 2019 e il suo interno ci sarà Vulcan una versione esclusiva e limitata gold sarà tutto dorato e troverete anche due bustine con all'interno il digital code da utilizzare con l'applicazione esatto e possiamo dire che questo magazine è un periodico e ci sarà sempre in Nicola un gadget gormitico dai vediamo un po' che contenuti ci sono va bene allora prima di tutto potete trovare dei fiumetti inediti wow, che bello! quindi delle storie mai viste, sono davvero bellissime. Poi ci sono anche dei disegni da colorare. Tantissimi giochi da fare. Il poster da appendere. Che bello! E, e poi, e poi... E poi po', c'è anche la, la nostra super intervista gormitica. Dove abbiamo raccontato un sacco di cose, quindi mi raccomando, non potete assolutamente perdervi questo magazine. Mm -mm. E lo troverete in edicola a fine marzo, inizio, inizio aprile. aprile. Giada, le sorprese al Gormiti Show non finiscono mai! Hai proprio ragione! Guarda che bello! E ragazzi, possiamo giocare? Sì, sì, certo, è arrivato proprio il momento di giocare con i nostri personaggi. Vai! Quelli che vedete sono i nuovi Lord Deluxe, ed ognuno di loro ha un potere speciale. Ma di questa dimensione c'erano già due Lord e Voidus, vero Johnny? È vero, c'erano Lord Kerion, Lord Titano e Lord Voidus. Quindi la squadra è si è completata di Lord Helios, il signore del popolo del vento, e Lord Trition, il signore del popolo del ghiaccio. Allora, che dici, Edo? Iniziamo a giocare? Sì! Vai. Io so già con chi voglio giocare. E con chi? Con, chi? con Lord Tritium. Mm. Ottima scelta. Contro? Vediamo. Lord Voidus è il suo deck. Oh. Lord Vaidus e suo. Dark. Ok, è eh, un attimo. Eh, titano levati. ma oh. <ride> Non, non farmi cioè, male. Non è che ho fatto male, è inciampato. No! Eccolo qua, arriva il Darkan. Vai, Tritium, facci vedere di che pasta sei fatto. E hey Darkam, assaggia il mio tridente dei ghiacci. No, ah, no, vai, ho ritmo fare le io... capriole. Giusto, fammi fare un'altra. Vai, 3, 2, 1. Vai, no, va... <ride> vabbè, giusto, no, no vabbè, è giusto. È giusto, perché alla fine quest'arma serve per fare gli spiedini. No! Serve per combattere i nemici. Ah, serve <ride> per combattere i nemici, no, è, adesso, ho detto proprio. La hai visto cosa. come l'ha distrutto in 5 secondi? <ride> allora, contro e, voi, Luis. Si... Invece, invece, la gemma a cosa serve? A questo. Mm. Ma sta lanciando l'acqua, gli stai facendo la doccia? Ma gli ho detto, ah, no, ha perso il mantello! È così forte che perde pure il mantello, vedi? Lo stai lavando, basta, guarda, è tutto sbagliato. mamma Sconfitto! Mia. Bravo, hai sconfitto Lord Voidus, sei stato bravissimo! Vai! Edo, a me lo puoi dire, come mai tra tutti i Lord hai scelto proprio Lord Trition? Guarda Johnny, io con te sarò sincero, io ho scelto Lord Trition perché oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Scelta azzeccata, perché oggi, il 22 marzo del 2002, si festeggia la giornata mondiale dell'acqua, un elemento fondamentale per la sopravvivenza dell'essere vivente, anzi il più importante. Sì, perché senza acqua non si vive. Infatti, proprio oggi viene ricordato a tutti che non bisogna sprecare l'acqua. Sì, perché ormai l'acqua è una risorsa molto preziosa. Ma non sapete che i due terzi del nostro pianeta sono composti da acqua? Peccato però che la maggior parte dell'acqua è salata e quindi non può essere utilizzata per fini agricoli o alimentari. Infatti, solo il 2,5% dell'acqua in tutto il mondo non è salata. I due terzi di essa si trovano ai poli e nei ghiacciai e sono quindi inutilizzabili questo significa che un miliardo e quattrocentomila persone non possono raggiungere fonti di acqua potabile mm -hmm. ma noi cosa possiamo fare per far sì che non si sprechi l'acqua? beh eh, sicuramente ehm, chiudere i rubinetti quando non servono o ad esempio quando vi lavate i denti chiudete il rubinetto e apritelo soltanto quando dovete risciacquarli mm -hmm. sì io potrei controllare con la mamma che la lavastoviglie sia bella carica così non spreco l'acqua ottimo suggerimento Edo e voi amici che ci seguite, cosa potete fare e cosa ci suggerite per far sì che l'acqua non venga sprecata? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai Andy. Edo, ma cosa stai facendo? Tranquillo Johnny, niente di preoccupante. Sei un pochino strano. È un po' tanto strano. Uh, dai, iniziamo a giocare. Eh, eh, infatti, mi stavo dando una carica perché oggi vi voglio battere. <ride> Johnny, hai trovato pane per i tuoi denti. <ride> eh, scusate, vi siete messi d'accordo voi due. Intanto vi ricordo, chi è il vincitore? Io. Quindi. Sì, vorresti, eh. Vorresti. Dai, vai, fa, passa, passa. Una passo, bottina. passo. Allora, questa è quella perdente. Vediamo tra quelle per dente è questa. Dai, apriamo. Apriamo. Allora, Edo, a te l'onore di dire che hai trovato il numero sotto il piede. Io ho trovato Urik sì. e sotto il piede ho il numero 8. Perfetto. Io ho trovato Kratos e sotto il piede ho il numero 2. Io ho trovato Piron e sotto il piede ho il numero 1. Bello Piron, hai perdito. È bellissimo, sì. Proseguiamo con le card. Ah, a proposito di card, diciamo, ricordiamo una cosa ai nostri amici. Mi raccomando, dovete conservare le card perché c'è un codice uh -uh. dietro e dovete inserirlo sul sito per sbloccare il vostro personaggio nell'applicazione e giocarci. Esatto, così potete fare un sacco di battaglie gormitiche. Ma proseguiamo. Io ho il numero 7. Io ho il numero 6. Io ho il numero 7. Quindi 7 più 2 è 9. Posso vincere con un 9, sì. Io ho 7, il totale... 7 più 8 15 mm, quindi... eh... io ho vinto, io ho vinto, io ho vinto, io ho vinto. Beh, non c'è da dire vinto. niente, sei stato bravo e. Ma in anche effetti molto non possiamo dirti niente, complimenti. Mm. Tranquilli andrà bene la prossima volta. Sì, Io ho già visto qualcosa di fantastico. Quando, quando, quando Coco è arrivato per la prima volta. Non ho capito assolutamente niente. A te, bravo, Più così. forte, Più, più a forte. forte. A